Vai oh yeah. a Sei un s. Non trattarmi così Io sono un mago Adesso te ne do una dimostrazione Guarda Wow Hai visto come ho fatto? Ti darò un'altra dimostrazione Albero, scomparisci Adesso però avrei bisogno di tre aiutanti L hai visti? Siamo la compagnia dei maghi Adesso sei pronto a imparare le basi con me? Sì, sono pronto! No, no, no.